Va bene, siamo ritornati alla seconda parte del video. Vedremo sempre con l'aiuto del regolo di Aldring, un picché modello N600, come vengono eseguite le funzioni trigonometriche. Questo regolo, abbiamo visto, era a bordo dell'Apollo 11 e faceva parte del corredo personale di Aldring. Vediamo il, il procedimento per calcolare il seno di un angolo. Si utilizza la scala S per trovare l'angolo. La lettura deve essere eseguita sulla scala C, questo per angoli tra 5,5 gradi e 90 gradi. Il colore delle, dei numeri deve essere quello nero un esempio se devo calcolare il seno dell'angolo di 40 gradi vado a posizionare il cursorio sul numero 40 della scala S e poi faccio la lettura sulla scala C. In questo caso il mio valore, contando bene le lignette, è di 0,64. Facciamo un altro esempio, seno di 15 gradi. Vado sulla scala S, identifico il valore 15, ingrandisco per poter vedere meglio, e poi effettuo la lettura sulla scala C. Attenzione che alcuni regoli possiamo utilizzare anche la scala D. In questo caso leggo 0,254. Ricordiamo che la scala S è per valori tra i 5,5 gradi e i 90 gradi. vediamo cosa succede se l'angolo è inferiore a 5,5 gradi questo l'abbiamo già visto eh, nella volta precedente perché sfrutta l'approssimazione di gauss la scala che dobbiamo usare non è più la s ma la st che sta per seno tangente il valore che noi eh, che ci viene restituito deve essere letto sempre sulla scala C. Anche in questo caso facciamo degli esempi che possono chiarire la situazione. Immaginiamo di dover calcolare il seno di 3,5 gradi. È inferiore a 5,5 quindi vado sulla scala ST identifico il valore 3,5 ed effettuo la lettura sulla scala C. Il valore eh, che otteniamo è 0,061. Ricordiamoci che in questo caso io mi aspetto dei valori che sono 0,0 seguito dai numeri. Questo vale per angoli che sono compresi tra 0,575 gradi e 5,5 gradi. Facciamo un altro esempio, come vedete io non, mi sono, non ho spostato il cursorio, sono sempre sul 35 ma in questo momento posso leggere 0,35. Il valore che andrò a trovare sarà quindi 0,0061, anche qui in questo caso il valore che io mi aspetto sarà sempre 0,00 compreso tra i numeri angolari, tra i valori angolari, di 0,0575 e 0,55 gradi. Possiamo andare avanti a fare degli altri esempi. Il seno di 0,035 sarà sempre un 0,000 seguito da numeri eh, che mh, caratterizzano. Qui vi lascio un breve riepilogo, quindi se vado a calcolare a secondo del range del, dell'angolo e poi il risultato atteso sempre sulla scala c. Vediamo adesso come calcolare la tangente di un angolo. Anche qui dobbiamo mettere dei limiti, la tangente eh, in questo caso calcolata sulla scala T del regolo deve essere compresa tra un valore di 5,5 gradi e 45 gradi. Il valore deve essere quello sulla scala caratterizzato dal colore nero. Il risultato lo leggo sempre sulla scala C e sarà una, un, un valore compreso tra 0,1 e 1, dove chiaramente 1 sarà la tangente di 45 gradi. Facciamo un esempio, quindi se voglio calcolare la uh, tangente di uh, 35 gradi porto il cursorio sulla scala T in corrispondenza del valore 35 colore nero. Poi vado a leggere sulla scala C il suo corrispettivo valore, che come abbiamo detto... Sarà un 0, e poi seguirà il numero, in questo caso 7. Quindi la tangente di 35 è 0,7. Facciamo un altro esempio. Il valore in questo caso è di 25 gradi. La sua tangente mi porto sulla scala T, leggo il numero 25, vado sulla scala C, Ed effettuo la lettura, che sarà 0, virgola, leggo bene la scala 4,6. Attenzione adesso, per cosa, cosa succede? Per angoli compresi fra 45 gradi e 84,5 gradi. La scala che io dovrò. Utilizzare è sempre la scala T, ma i valori che dovrò osservare, ricercare, sono quelli in rosso. Il risultato che io um, mi aspetto lo devo trovare sulla scala definita DI, Domodossola in Imola. Su alcuni regoli troverete la dicitura CI, Como Imola. Questa, dici, questa scala è sempre in rosso e sta per eh, des, eh, descrive il reciproco di un numero, cioè il numero messo al denominatore di una frazione, dove al suo numeratore c'è il numero 1. Quindi ripetiamo la scala T, è quella dove io vado a inserire il dato, e ricevo il valore tramite le scale DI o C. Ma se la tangente è un angolo inferiore a 5,1, eh, devo utilizzare la scala ST, come abbiamo visto precedentemente, per gli angoli piccoli del seno. Infatti questa scala sfrutta eh, l'approssimazione la, di Gauss che abbiamo visto nel video precedente. La lettura dovremo effettuarla sempre sulla scala C. L'approssimazione di Gauss mi permette quindi di avere il valore del radiante, dei gradi e della tangente uguali. Cosa succede se il valore della tangente è superiore agli 84,5? Attenzione, dobbiamo fare riferimento all'angolo complementare. Il valore atteso sarà un valore tra 10 e 100, sempre sulla scala di o ci, che sono scale contrassegnate in rosso. Niente paura, adesso vedremo che cos'è l'angolo complementare. Immaginiamo di calcolare la tangente di 86 gradi, quindi siamo, su, siamo con un valore superiore a 84. L'angolo complementare è 4, perché dobbiamo fare 90 meno 86. A questo punto dobbiamo calcolare il reciproco della tangente di 4. Ecco che vi metto anche la formula, però... Non serve. Vediamo con il regolo come risolvere questa operazione. Andiamo sulla scala ST, perché si tratta di angoli piccoli inferiori ai 5,5 gradi. Identifichiamo la, il valore 4 e poi troveremo il suo valore sulla scala DI. In questo caso leggeremo 14,3. Ma se la tangente di un angolo è superiore a 45? Ora, attenzione che molti regoli riportano i dati superiori a 45 in rosso. E quindi la lettura è molto facile. Altrimenti dovremo fare anche qui il complementare dell'angolo e riferirci sempre alla scala di I. Con questo praticamente abbiamo finito la seconda parte. La prossima parte parleremo del coseno eh, di un angolo.